Ciao bambini, benvenuti al terzo appuntamento con il corsivo. Le scorse volte avevamo visto prima di tutto quali sono le righe in cui si scrive e sono normalmente quelle piccoline. La scorsa puntata vi avevo chiesto di iniziare a preparare i quadretti sul margine sinistro che ci aiuteranno poi a seguire le righe nella scrittura. Come vedete anch'io mi sono divertita a colorare i quadrettini. Eccoci qua. Bene, oggi inizieremo. A imparare quelli che sono i segni che poi ci porteranno a scrivere le lettere. Partiamo da quello più semplice che poi vedrete diventerà pian pianino la I e la U. Bene, attenzione, dovrete essere molto precisi. Vi chiederò di fare un piccolo esercizio in ognuna delle colonne. La mano non si deve mai staccare finché ogni mini esercizio non è concluso. Io all'inizio di ogni colonna farò i puntini con il tratto pen perché si vedano meglio. Voi ovviamente fateli con la matita. Siete pronti? Cominciamo! Allora, per prima cosa preparo quattro puntini cercando di farli alla stessa distanza nella parte alta della riga di scrittura. Adesso con la matita mi appoggio nella parte bassa della riga di scrittura e vado a raggiungere il puntino. Poi scenderò più dritta che posso. Pronti? La mano sta sempre sotto alla riga di scrittura. Via! Mi appoggio, salgo, scendo dritta dritta, salgo, scendo dritta dritta, salgo, giù dritto, salgo, giù dritto, stop. Guardate, si è formata come una piccola onda fatta con le punte. Ripetiamo l'esercizio quattro puntini 1 2 3 4 mi appoggio alla parte bassa della riga e su scendo dritto su scendo dritto su scendo dritto su scendo dritto e stop avete visto non stacco mai finché non ho concluso la mia chiamiamola parola di nuovo 1 2 3 4 Vado pian pianino, salgo, scendo dritto, salgo, dritto, salgo, dritto, salgo, dritto e stop. Uno, due, tre, quattro. Pronti, su. Dritto, su. Dritto, su. Dritto, su. Dritto, stop. È molto importante scendere dritti perché così le lettere, pian pianino, mentre le impareremo, avranno una forma bella e della dimensione giusta. Altrimenti diventano troppo larghe e quindi poi una parola occuperebbe l'intera riga. Oltre a essere bruttissime da vedere, ma questo non lo diciamo a nessuno. Proviamo ancora. Uno, due, tre, quattro. Su, giù dritto, su giù dritto, su, dritto, su, dritto, stop. Più o meno hanno tutte la stessa grandezza di pancia. Ultimo sforzo, 1, 2, 3, 4, su, giù dritto, su, giù dritto, su, giù dritto, su e stop. Alla fine di ogni riga di esercizi mi ricordo di riposare la mia mano. Pugno stretto stretto e poi rilasso. Gli uccellini in andata e in ritorno. Le mani lungo i fianchi e le scuoto un pochino. Bene. La seconda riga di ogni esercizio proverete a farla voi da soli, uguale a quella che abbiamo fatto insieme. Secondo esercizio. Andiamo a creare quella che poi più diventerà la T. Questa volta utilizzo due righe, quella piccola e quella grande che sta sopra. I puntini vanno fatti nella riga grande. 1 2 3 4. Questo sarà un pochino più difficile perché il gesto diventa più lungo, quindi andate con calma. Se le letterine non vi vengono al primo colpo è normalissimo, cancellate e rifate pianino si impara mi appoggio alla riga piccola salgo con slancio scendo dritta dritta su con slancio scendo dritta dritta su dritto dritto su dritto dritto stop rifaccio vedere 1 2 3 4 su dritto dritto su dritto dritto su dritto dritto su dritto dritto stop questa mi è venuta un pochino troppo larga. La cancelliamo, la torniamo a fare. Vedete? Si sbaglia, si cancella e si torna a fare. Su, dritto, dritto, su, dritto, dritto, stop. Uno pronti su scendo dritto su scendo dritto su scendo dritto su dritto stop 1 2 3 4 su dritto dritto su dritto dritto su dritto dritto su dritto stop 1 2 3 4. Pronti? Su, su, su, su e stop. Non correte, andate con calma. 1, 2, 3, 4. Soprattutto quando arrivate in fondo alla pagina perché la mano, vedete, tende a scivolare giù dal quaderno. Quindi ci vuole molta cura e molta pazienza. Il quaderno si può spostare. Su, scendo dritto, su, scendo dritto, su, scendo dritto, su, scendo dritto, stop. Pausa. La seconda riga la farete voi. Adesso proviamo a mescolare i due segni che abbiamo imparato. Quindi la letterina I, quella piccola, e la T, quella alta. Quindi un puntino in basso, uno in alto, uno in basso e uno in alto. Attenti, dovremo farne uno giù, uno su, uno giù, uno su. Sposto il quaderno in modo che la mia mano stia comoda. Pronti? Basso. Salgo in alto, dritto, dritto. Salgo in alto, dritto, dritto, stop. Visto che bello? Riproviamo. Giù, su, giù, su. Su, giù, dritto, in alto. Giù, dritto, su. Giù, dritto, in alto. Dritto, dritto e stop. Senza mai, mai staccare. Giù, su, giù. Su. Pronti, op. Giù, su. In alto, dritto, dritto. Opp. Su, in alto, dritto, dritto e stop. Uno, due, tre, quattro. Pronti, su, giù. In alto, in alto, dritto, bene. Su. Opp. In alto, dritto, dritto e stop. Giù, su, giù, su. Pronti? Salgo in alto, e in alto, scendo dritta. Basso, in alto, in alto, dritto e stop. Ultimo. Uno, due, tre, quattro. Pronti? In alto, dritto, dritto, su, in alto, dritto, dritto e stop. Bene, la prossima sarà vostra. Fate una pausa, mi raccomando. E adesso facciamo il contrario, quindi prima la letterina alta e poi quella bassa. Quindi puntino in alto, basso, alto, basso. Attenti, la lettera alta deve essere sempre e comunque scritta bella dritta, altrimenti non ci sta. Pronti, su con slancio, giù dritto, piccola, su in alto, dritto, piccolina e stop. Visto? Pronti di nuovo, alto, basso, alto, basso. Mi appoggio alla base della riga e su, giù dritto, basso, su, giù dritto, basso e stop. Se non toccate il puntino, non importa, i puntini devono solo aiutare gli occhi a capire fin dove arrivare. Poi non li faremo, eh? quando andremo a scrivere, mica faremo tutti i puntini. Adesso che stiamo imparando li facciamo, ma dopo no. Alto, basso, alto, basso. Pronti, via, su, scendo dritto, basso, su, scendo dritto, basso e stop. Ancora 1, 2, 3, 4. Pronti su. Dritto, dritto, dritto. Opp, su. Dritto, dritto, basso e stop. 1, 2, 3, 4. Pronti via su. Dritto, basso, su. Dritto, basso e stop. Ultimo sforzo, alto, basso, alto, basso, pronti, su, giù dritto, dritto, basso, su, giù dritto, dritto, basso e stop. Bene, completerete voi da soli le righe di esercizio e ci vediamo alla prossima puntata.